Ragazzi, grazie a tutti, grazie al binario 69, alla montagnola, all'Arci che ci hanno dato questa fantastica possibilità. Alla prossima! A Piazza di Porta Mascarella, 2 barra 2, Dobrinski, Prodischi. Record. Record. <ride> Jacopo Bettarello, o oh Presidente, dicasi, dicasi così, dalla Dobrischi Prodischi Degor, ragazzi, vi aspettiamo, oh, de, rifaremo le cose de, il martedì, poi tante cose belle, non solo, que, non solo i soliti live unplugged, però mi sto dilungando troppo, perché a me mi piace suonare, a me mi piace cantare e mi piace vedere a voi che siete qua davanti a me, e siete bella, sta. ho fatto la poesia così, al momento. Ma no, posso andare posso andare ci siamo un applauso agli snorzolati prima di tutto che quasi siete vicini ci date una carica pazzesca ah sì. Con le noci al basso, eh, yeah, yeah, funziona Marco. Vediamo, Riccardino alla batteria, ah, Marco Ponazzo. Il sax, eh, il sax è sexo, eh. <ride> e questa è una canzone che, deco, che dedico, sì, dedico a tutti i sognatori, quelli che ci credono. E sognano e continuano a scrivere e a credere, non so in che cosa, ma in qualcosa l'importante è quello. Non vi preoccupate, andate avanti. Io me la prendo con, perché è l'ultimo, e non vi voglio lasciare perché siete bella Io scrivo un testo da un sogno e sono destro, non pretesto. Stare sveglio senza rimorso è normale, sì Mi piace sognare Voglio aspirare le viola In un accordo maggiore Che fatica mi fa Stessa spiaggia, stesso mare Nella balera delle home star fermo Meglio non ballare un sognatore che serva tutto per ore particolare di questo quadro così eccezionale. È normale, sì, il mondo è vasto e particolare. Ci vuole tempo per deglutire, e nemmeno tanto bene. È quella vita che non ci aspettiamo, no, e vedendo nel nostro passato. Che fatica ci fa hanno i giovani pensare va bene tanto non è adesso non è domani mm, poi sarà dall'incoerenza che c'è, sì perché, dai va bene, così, non fa niente, il passato, è passato, domani prendiamo un caffè, sì domani prendiamo un caffè perché oggi non me va, voglio stare con me, che ho detto, che sono sostituire le parole, sì vabbè, voglio stare qua con te Marco. E a tutti voi perché mi voglio bere un cicchetto di birra Un cicchetto di birra, sì, un cicchetto di birra Mi sembrerà strano, ma un cicchetto di birra me lo voglio fare È così, è perché non, non voglio caricare troppo Voglio stare qua, tranquillo, bere e Perché il gargarozzo è secco, capito? E, e anche la testa, ha dimenticato pure il testo Eh, Devo essere sincero Questo è sexy È molto sexy Movenze e sexy, sì. Beh, fatto sta, che sta canzone l'avevo dedicata a un incontro, oltre che ai ogni attore, ma questo incontro, in fondo in fondo, non mi è piaciuto. E quindi ho cambiato il testo. E il testo, come fa? Poi ce l'ho scritto qua, e mo ve lo dico. E' già ora quello che aspettavi da tempo, il tuo momento sussurato da parole nel vento. Che è normale sì, stare soli davanti a uno schermo, è molto meglio che uscire e camminare per ore, se E che fatica ci fa a giocare con sogni e parole. Capire di essere qui in un mondo migliore Wrap your hands uh, and peace and love. Peace along Oh, yeah, come on. Sì, domani lo prendiamo, Mark, sì. Grazie. Oh! <laughs>